Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è il risultato del video contest di Uncharted l'eredità perduta come vi avevo detto non sarebbe andato tanto a lungo vi faccio vedere l'ora e il giorno insomma avete visto la data e dicevo non sarebbe andato tanto a lungo anche perché i commenti erano pochissimi penso che non molti di voi avranno PS Vita e quindi andiamo a, a sorteggiare questo vincitore ragazzi ricordo i requisiti erano essere iscritti al canale e avere eh, messo mi piace e tutto il canale pubblico qualora venisse a mancare uno solo di questi requisiti il diciamo il sorteggio è annullato nel senso che comunque eh, quello che è uscito non vincerà se non avrà il canale pubblico oppure le iscrizioni oppure un commento che non è inerente al partecipo insomma perché per vincere bisognava lasciare il partecipo un attimo che chiudo l'applicazione per cazzo e bisognava lasciare un partecipo ancora ok termina e un uh, un like ed essere iscritti al canale era tutto abbastanza semplice eh, quindi andiamo a vedere ragazzi andiamo a vedere siamo messi. Allora qui eh, c'era il like vediamo c'è anche l'iscrizione adesso andiamo a verificare il commento e vediamo il commento che commento era ragazzi faccio ancora vedere l'orario vediamo TNT qui TN10 come cazzarola si chiama nulla ragazzi quindi continuiamo ancora anzi gamer vediamo ancora eh, se riusciamo a trovare questo fantomatico vincitore di questo contest ragazzi vediamo un attimino video andiamo ancora avanti Bughi Bughi ragazzi vediamo Bughi Bughi vediamo se è lui il vincitore quelli che sto scartando ragazzi sono tutte persone che non hanno i requisiti Buchi buchi, mi ha scritto partecipo, quindi andiamo a vedere vediamo le iscrizioni e vediamo i video piaciuti di BOOGEE BOOGEE ragazzuoli vediamo, vediamo ragazzi io qui di recente non vedo nessun nessun diciamo like lasciato al video che ho fatto al video contest eh? visto altri like lasciati ai miei video io ringrazio Boogie Boogie ovviamente Boogie Boogie mi sembra che partecipa a tutti i video contest comunque va bene non è un problema il canale sta lì anche per i contest però mi dispiace per Boogie Boogie ma non, non ha messo like a questo video quindi andiamo a vedere Albix, vediamo Albix, verifichiamo un attimino Albix se ha tutti i requisiti, almeno lui, magari speriamo, anche perché mi sono stupato che sta a cercare, iscrizioni, vediamo subito le iscrizioni, allora, l'iscrizione ragazzi, eccola qui, l'avete vista, c'è, vediamo se il mi piace al video c'è, speriamo di sì ragazzi wow, vedo già non mi piace, è un ultimo mio video quindi aspettiamo un attimino che carica ragazzi mm, cazzata ha caricato la playlist non doveva caricare la playlist ma doveva caricare solo i video aspettiamo, ritorniamo sul canale e vediamo vedo parecchi video condivisi da parte di eccolo qui ragazzi contest uncharted cazzi e mazzi quindi allora albix ha vinto questo questi codice pusher io spero che albix abbia capito che siano per ps Vita, eh, perché ho visto nei commenti che alcuni non avevano capito che era per ps Vita detto questo ragazzi vi lascio un saluto vi aspetto nel prossimo contest partecipate se ci saranno ovviamente iscrivetevi al canale continuate a seguirmi e al prossimo video ciao a tutti